Nello scaffale. È uno sguardo o una figura? Il tuo tormento è la paura. Non succederà niente di brutto. Io prometto di proteggerti se tu prometti di proteggermi. È soltanto un libro. Non può farti del male. Non è reale. Libro rosso, libro rosso. Posso entrare nel tuo gioco? Tantamente. Sei stato tu a fulminare la lampadina. Però ti ricordi che avevamo problemi con la tv all'inizio? Quando ha fatto i lavori di ristrutturazione. Comincio a dare i numeri come fa con la tavola Ouija. Ok. Eri una donna? Completamente. Ammutolita. Chiedivi se è sola. Sei da sola? Sarà per morire. Allora, ragazzi, eh, spieghiamo quello che è successo. Mm, non è stato registrato un pezzo. Eh, il pezzo in cui io chiedo al libro di poter entrare all'interno del gioco. Eh, per due volte ho fatto la richiesta e per due volte mm, la pagina era vuota. Ci siamo accorti che la telecamera ha smesso così di funzionare la batteria è carica quindi a meno che qualcuno non abbia spento il, il tastino non so come spiegarvelo. e a questo punto allora visto che la cosa sta facendo interessante spieghiamo anche quello che è lo storico di okay. questo appartamento okay. no. eh, noi abbiamo acquistato l'appartamento 5-6 anni fa. Sì, forse anche 7, forse anche 7, e ehm, noi inizialmente non sapevamo nulla, ne siamo venuti a conoscenza a seguito. Praticamente così per vociferare condominiale possiamo dire che all'interno del nostro appartamento è morta una persona di sesso femminile, e... è morta per cause naturali. Per cause è naturali: è sì, cause naturali. E diciamo che il libro ci sta dando un pochino di, di tizi. Sì, ci sta un po' era una storia po' minimificata per noi ci sta facendo ritornare alla mente quel discorso lì ma racconta cosa succedeva cioè perdiamo totalmente la possibilità di poter vendere il nostro appartamento tu sappi <ride> a meno che poi non diventa più veloce la pratica perché magari qualche amante del paranormale poi dice no ma di me Eh. Quindi? Beh, allora, appena siamo arrivati in casa, alla fine non è che è successo ah. nulla di di demoniaco. No. Ok. Io qualche fastidietto l'ho avuto. Ma sono cose che sono successe più che altro a te? Sì, sono a okay. me... Okay. Mm, li chiamiamo dispetti. Non mm. posso essere quelli? Sì è successo che le prime volte che rimanevi da sola a casa parliamo dei primi giorni, del primo mese che ci siamo trasferiti qua del primo mese eh, sì, è stato proprio diciamo quindi magari può essere anche il fatto di eh, ambiente nuovo traslochi, lavori sì, che abbiamo fatto che noi non avevamo ancora conoscenza dell'accaduto quindi eh... quando rimanevi da sola sentivi comunque dei, una sensazione strana, di rumori mm -hmm. strani tutte eh, strane sì. Di una volta praticamente che cercavo delle cose dei miei bambini, ecco. miei bambini e eh, eravamo in fase di trasloco, c'erano ammassi eh, di scatoloni eh, davanti alla porta dello sgabuzzino e eh, questa cosa dopo col tempo è venuta fuori ed era all'interno dello sgabuzzino, cosa che io mh, non ho riposto lì dentro e Ale non aveva riposto lì dentro e i miei bambini non avrebbero potuto uh, spostare fisicamente, credo, fisicamente sì. degli, degli scatoloni così pesanti da un posto all'altro per rimetterli di nuovo a posto. Quindi quella è stata una delle cose un po' strane. No, poi ti facevi sempre male. Poi ehm, mi facevo sempre male, sì. Uh, io di questa cosa ne parlavo anche i miei e i miei mi guardavano un attimino <ride> così, dicendo me cosa era solita. Invece poi devo dire che poi si sono ricreduti quando noi siamo partiti per le vacanze e uh, io lasciai le chiavi di casa ai miei genitori che un bel giorno sono venuti, forse due, due o tre giorni prima che noi ritornassimo sono venuti a, a dare un'occhiata all'appartamento e lì... A dare piante? e le cose? E lì trovarono delle cose un po' strane, tipo la televisione della sala e della camera da letto per terra e le tende eh, del, delle varie camere tutte giù per terra. Lì, I miei iniziarono, iniziarono a ricredersi un attimino. Poi vabbè, non ho voluto indagare perché non ho voluto indagare per una situazione familiare che abbiamo. Ma per voler stare tranquilli, esatto. Ma... Poi comunque tutto questo. Mm. È sparito? Sì, mm. sì è sparito, non abbiamo avuto no, Abbiamo avuto. vissuto stranamente per sette anni in questa casa? Sì. Eh, sono cose che sono successe solo il primo Ma... mese, i primi due mesi? Sì, il primo... No, il primo mese. Ascolta, stato... era qua che tornati alle vacanze, aprendo la tappare del bagno, c'era un gapi morte sotto per terra? Sì. Ok, ok. Insomma, un po' di cosine strane, a cui non ho voluto far non far caso, perché era impossibile non farci caso, ma eh, non ho voluto andare a fondo. Si ripresenta oggi la possibilità dopo svariati anni e ancora dico che, quindi non chiedetemelo, non voglio andare a fondo, non per una questione di, di paura, ma per una questione... Eh, familiare, non siamo nelle condizioni giuste per poter andare a fondo alla situazione. Poi sono avvenimenti che coi, eh, sono coincisi con il nostro trasferimento in una casa nuova, quindi esatto. uno poi pensa, ma sì sono rumori nuovi della casa, dei vicini, sì, ma sì, ancora non eh, bene. siamo un po' confusi, magari ti ha lasciato involontariamente qualcosa da una parte anziché l'altra. Eh, abbiamo cercato di rendere la cosa molto... faccia faccio scivolare, sì. ok? Sì, sì. Più che altro per andarci per non farci Noia, questo gestionare esatto. Certo, certe cose ancora non ce le spieghiamo, ma le lasciamo così come sono. Quindi, quindi se non quindi, vuoi andare a fondo su questa storia. No, solo un, era solo giusto per dare a loro mh, perché il nostro stupore, no? Perché okay, noi ci stiamo stupendo sapendo, ma loro non lo sapevano, certo. cioè loro non, lo, non lo sanno. Certo. Quindi era per dare un minimo di storia uh, a quello che ci sta capitando e um, dopo ben 6-7 anni ci ritroviamo con questi indizi che ci hanno colpito ecco perché ci hanno colpito quindi ricapitolando il suo appartamento ci ha detto il mio appartamento eh, gli abbiamo chiesto se era sola e ha risposto stava per morire e a questo punto del gioco sento di voler entrare quando vuoi? Vado? Vai. Libro rosso, libro rosso. Posso entrare nel tuo gioco? Non dirmelo. No. Oh. La, La mia infanzia. infanzia. <ride> e il terzo tentativo, raga, non mollo. Libro rosso, libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Mia madre. Mm. A te è tuo padre? Tuo padre ha detto proprio. Qua dice mia, mia madre. madre, ma sei sua madre. Ma non sei ancora dentro? Ti deve una risposta affermativa. Io l'ultima volta, se no. Libro rosso, libro rosso. Posso entrare nel tuo gioco? No. <ride> <ride> Però se fai così, <ride> vado all'altra parte. No, no! puoi, non puoi, hai fatto qua. La mia libertà. Libro rosso, libro rosso. Per favore, posso entrare nel tuo gioco? Quando? Posso entrare ora nel tuo gioco? Io non so le regole di questo libro rosso, cioè nel senso comunque che non ci sono specifiche. No, però bisogna chiederlo per tre volte, ok? Mm. Se entro tre volte ti fa capire in modo implicabile che è un sì, allora sì, se no no. Libro rosso, io voglio entrare nel tuo gioco. Entrambi. Tutti entrambi. Ok. Ci vuole entrambi allora. Ok. Perfetto. Oh. Adesso sì. <ride> Però le domande le faccio io. Ok. Vuoi mettere la mano anche tu? Insieme? Sì. Perché hai detto entrambi. Non c'è nessuna regola che lo vieta Ok. E tu apri il libro? Sì. Va bene. Questa casa, questo appartamento, è infestato? Sì, è Ma tutte le ole? Tutte le ole. Cos'hai? Niente. Sicuro? Sì. Va bene. Libro Rosso, vogliamo sapere se in questo appartamento c'è qualche anima. Sento che mi blocchi, perché mi blocchi? Stavo pensando. È là. Eh? Accadendo davvero. Si riferiva forse alle cose che abbiamo raccontato? Che accadevano davvero? Eh Libro Rosso, hai paura di Teresa? hai paura di me? naturalmente perché hai paura di me? non lo so chiedilo libro rosso perché hai paura di me? volte tremante. L'hai fatta spaventare in qualche modo. Hai capito? Ho fatto io qualcosa? Hai fatto tu qualcosa che l'ha fatta spaventare. Ho fatto io qualcosa di brutto? questa casa la nostra casa ma nostra di chi? gli ho chiesto vuoi che te, ne, vuoi che te ne se ne vada la nostra casa Mi insiste non il mio è che appartamento nella nostra che casa lei non era da sola che insieme a persone, magari alle figlie, eh. ed è ancora convinta che la sua casa? Ok, e perché è ancora qua? Chiediamo. Perché sei ancora qui? allora facciamo una cosa ipotizziamo che sia vero che c'è ancora questa anima di questa persona qui che è convinta che sia a casa sua mm -hmm. ok? Mm -hmm. chiediamogli di andarsene dai ok? in modo gentile glielo spieghiamo ok? ok? provo io Vigo Rosso, questa casa è ormai nostra da diversi anni, tu fisicamente non vivi più qui, ti rendi conto di questo? Ma certo. magari non gliel'hai detto in modo boh, e se non si fosse resa conto di essere morta? Chiediamo io. Lo sai di essere morta? Come oh, brividi. Ci, ci puoi portare? Sto parlando con Teresa? Sì Ok Teresa ti fa piacere stare qui con noi in questa casa? Ora. Una volta. è una cosa positiva. Considerando il fatto che comunque non, sia, non, non è successo nulla di, di grave… Okay. appunto, quello okay. che ti dico io. Primo, che siamo noi per decidere chi deve andarsi e chi non deve andare mm. senza appartenere a un'altra dimensione, esatto. se mai ci sia qualcosa. Okay. Secondo, ipotizziamo che c'è. Ok? Mm non ci sta succedendo nulla di male non ci accorgiamo di nulla non, la nostra vita va avanti in modo normale ovviamente mm. quindi non ci vedo nulla di negativo io in questo esatto io direi che sono contenta così Ana. Eh? mi piacerebbe come conferma e come conclusione provare a mandare un saluto e vedere se c'è una risposta ah, proviamo ok come chiusura dai no? sì ci ok sono salutiamo la salutiamo la salutiamo ok se per caso avessimo stabilito questo contatto eh, noi signora Teresa la salutiamo e la ringraziamo perché ci sta spesso a chiacchierare <ride> Ecco, io questo lo prendo come invito. Eh, che magari fa piacere parlare con noi? No. Ok, magari vuole chiacchierare e imparare con queste cose qui, col libro, con, oppure ti metti a casa e ti metti a parlare? No. <ride> ok. No, ti interpellarla magari spesso. Magari non ha intenzione di lasciare casa. Ok, va bene. Di fare altri esperimenti per esatto. metterci in contatto con lei, ok? Dobbiamo uscire dal gioco. Libro rosso, libro rosso. Possiamo uscire dal tuo gioco? Sì, sì. Eh, è stato bello, è stato divertente, no? Sì. Non eh? Aspettavo, sai. Dai, non volevo farlo, eh? Dicevo, per me è una cazzata, però. Oh <gasps>